ragazzi, eh, sono qua su esplicita richiesta di Federico Mariani e Marco Corradi perché la Juventus uscita dalla Coppa dei Campioni, come vedete dalla mia acqua, non l'ho presa benissimo io per prima, però mi hanno chiesto di realizzare una cover sulla falsariga di quella per eh, Juventus, Galatasaray, che chi segue questo canale ha già visto, chi non l'abbia vista può seguire il link che se mi ricordo metto nelle note, altrimenti ve l'andate a cercare. Questa comunque è fino al confine con un riarrangiamento della solitudine di Laura Pausini. Enjoy! Paolo è infortunato e non parte più, Marchisi fuori dalle settimane ormai, Chiellini per fortuna non ce l'ha fatta, se no faceva rigorino e frittata, a scuola gli intervistano se ci ripenserai, se amorata tra il gollo dai, se ci rimani come me, cancelli, pensi, già lo sai, che è meglio starsene a casa, ti bruci possibilità, di vincere sta Champions League. ma quanto male fare stare fino a... La sofferenza c'è, cioè. infatti questa è una cover breve perché è molto intensa, e anche la prossima stagione.